Che cos'è un portafoglio globale di investimento? È un insieme di strumenti di investimento in diversi segmenti del mercato degli investimenti. Ci sono molti mercati. C'è il mercato azionario, in cui vengono negoziati titoli, futures, opzioni. C'è il mercato immobiliare. C'è un mercato dei cambi nel settore bancario. C'è un mercato dei cambi su Internet. C'è il mercato delle criptovalute. C'è un mercato per lo sviluppo della cultura dell'arte. Ora appare una nuova direzione e il mercato dei sistemi criptografici. Ci sono mercati di riferimento assicurativo, di attività assicurative. Esistono mercati di partecipazione azionaria in business. Sono tutti mercati sicuri. In ogni mercato esiste uno strumento di investimento. Se parliamo del mercato azionario, ha degli strumenti. Ad esempio, il mercato azionario degli Stati Uniti d'America, della borsa NICE. Su questo mercato ci sono azioni Apple, azioni Amazon, azioni Alibaba, e azioni di altre società. C'è la borsa Nasdaq. C'è la borsa tedesca DAX. Ci sono le borse russe RTS e Mosca. C'è la borsa di Shanghai, la borsa di Hong Kong. In ognuna di queste borse vengono negoziati un migliaio di strumenti. Ci sono strumenti per il mercato speculativo, strumenti pre-IPO e in corso di IPO. Esistono strumenti che bilanciano i rischi. In ogni caso, questi sono tutti mercati di borsa. Ci sono mercati valutari in cui si possono scambiare coppie di valute e ci sono mercati valutari quando si entra nella valuta reale, ma per entrarci e avere un grande beneficio sono necessari grossi capitali. C'è il mercato dei servizi assicurativi e delle compagnie assicurative. Anche questa è una direzione interessante che offre grandi opportunità e c'è anche un'enorme quantità di strumenti, cioè strumenti di investimento. Il portafoglio globale. Il globale di investimento comprende tutti i segmenti e le direzioni del mercato degli investimenti con un numero enorme di strumenti. Pertanto, bilanciando correttamente il portafoglio, possiamo ottenere due cose. La prima è la garanzia della conservazione dei nostri fondi, la seconda è la redditività. È una redditività progressivamente in crescita, a causa del fatto che stiamo investendo nella direzione delle ventures, ad esempio, rischiosa, ma con un aumento molto consistente del capitale. Mercati, magari proprietà immobiliari, costruite con piccoli contratti di locazione, ma con elevata liquidabilità i mercati di borsa che ci consentono di ottenere rendimenti abbastanza elevati e praticamente garantiti. E tutto accade grazie ad un portafoglio bilanciato. Questa è una garanzia che i nostri fondi vengono risparmiati, ma c'è una garanzia ancora maggiore, e cioè che siamo rappresentati su tutti i mercati economici. Vale a dire sul mercato degli Stati Uniti d'America, sui mercati dell'America Latina e del Sud America, sul mercato europeo, sul mercato russo, sul mercato indiano, sul mercato cinese, sul mercato mercato africano e sul mercato australiano. Cioè, tutti questi mercati ci consentono di avere una maggiore certezza che i nostri fondi sono protetti da diverse situazioni in diversi sistemi economici. Pertanto, il portafoglio globale di investimento rappresenta un'opportunità per risparmiare e aumentare i fondi a una velocità molto elevata.